Ciao sono Marco e volevo condividere con te un pensiero che ho fatto guardando un video qualche giorno fa, un video molto bello molto significativo fatto dal formatore numero uno al mondo Anthony Robbins e c'era un tratto di questo video in cui diceva che il successo senza soddisfazione è un fallimento estremo, sono assolutamente d'accordo e come non potrei essere d'accordo, d'altro canto è il formatore dei formatori, anche il mio è stato perché ho frequentato volte i suoi corsi. Perché è un fallimento il successo senza soddisfazione? Perché probabilmente è il successo ottenuto su un qualche cosa che non fa parte dei nostri valori. Se non vai a soddisfare i tuoi valori fondamentali, cioè se i tuoi obiettivi non sono allineati con i tuoi valori fondamentali, allora qualunque cosa tu otterrai non sarà un successo sarà una magra soddisfazione e io mi auguro che tu vada a perseguire obiettivi scopi cose che ti interessano perché fanno parte delle tue motivazioni più grandi più forti sono i tuoi valori e i valori non sono altro che sensazioni da vivere o evitare vai a allineare i tuoi obiettivi con i tuoi valori. E ogni tuo successo sarà estremamente gratificante per non arrivare al traguardo e dire beh tutto qui mi auguro che questo a te non accada non accada mai allineati valori e obiettivi spero di esserti stato utile ti saluto con un abbraccio ciao